faccio la verticale la verti ce la fai a fare la verticale ce la faccio non è vero si sì. no no sul vero. muro però la verticale sul muro si sì. ti appoggi sul muro sì. e ti in piedi sì. il muro quale sarebbe questo c'è lo specchio lo specchio quella è una cosa inaudita che non si è mai vista <ride> che sfondi lo specchio no regà no però è tipo da, da un botto che non lo faccio eh proprio da, sì. da tanto eh ma lo sì, che lo vedete. Mamma mia, che gesto atletico. Ah, pure la spaccata. Fra un po', si piglia pure i pupazzetti che sono dietro. Oh, no. wow. eh? Comitato olimpico. Dice 10-10, 9. Passa al prossimo turno, Livio Martino. Salute.